A Fossoli erano tutti russi, i tedeschi li avevano portati lì. Erano più di 250-300. E li abbiamo con i GAP e i partigiani di Modena. Li abbiamo circondati li abbiamo portati in massa in montagna. Dopo ha pensato il comando piazza. Hanno formato i tre ufficiali, c'erano tre ufficiali di cui poi uno è diventato moderno nome di battaglia. La bassa reggiana ha avuto anche un guaio perché uno di quei russi che è stato preso là nella, nel campo di Fossoli era scappato in montagna, era andato a finire nella brigata nera e siccome... Lui conosceva nella bassa reggiana, perché era stato, cioè, era stato lo, lo, ospite di case, come prigioniero a lavorare. L'hanno entrato nella brigata nera e ci andava a indicare le, le case dove era stato e le hanno bruciate tutte. Dopo lui, siccome veniva Reggio qua al comando, due staffette nostre sono riuscite a portarlo fuori una sera, promettendoci l'impossibile. <ride> e è stato fatto fuori, per non tenerla troppo lunga.